sono Luca di Mr. Gadget, torno di nuovo a parlarvi di OnePlus 5 perché ormai da più di un mese abbiamo la versione Soft Gold, quella da 64 GB di memoria e con 6 GB di RAM. Ma come sono i due prodotti uno accanto all'altro? Allora scopriamoli, OnePlus 5 da 8 GB di RAM sfida OnePlus 5 con 6 GB di RAM. Ecco dunque i due eh, OnePlus 5, la versione cioè da 8 GB di RAM con 128 GB eh, di memoria interna e la versione invece eh, con 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Poi per il resto ve sapete che i prodotti sono eh, praticamente eh, identici, no? con la doppia fotocamera, con la versione eh, di apertura normale, poi con il teleobiettivo, con lo Snapdragon 835, la batteria da 3.300 mAh, insomma eh, caratteristiche che rendono questi eh, due telefoni eh, praticamente identici in tutto, tranne, come detto, nella dotazione di memoria e nella dotazione di RAM. Eh, sottolineo, tra l'altro, che. Eh, questa versione di oro, secondo me, è particolarmente bella eh, per il fatto che giocando con il colore a volte appare addirittura un silver, no? non è un oro pataccone, non è un oro eh, un po' caffone, ma è essenzialmente fatto bene. Eh, con la parte frontale invece è bianca, mentre eh, lo sapete già, la parte frontale eh, del S8 eh, nella versione Midnight Black è questa con. Eh, il frontale dunque eh, nero. Ma nel comportamento di tutti i giorni, io ad esempio aprendo la fotocamera, eh, trovo differenze tra 6 eh, e 8 giga, eh, aprendo Chrome, un'altra possibilità, no? il browser del telefono. Vediamo, prendo Chrome, ci sono differenze tra i due prodotti? Essenzialmente no. Vedo che la luminosità automatica è intervenuta, allora togliamo la luminosità automatica per eliminare ogni possibile differenza in modo tale da poter vedere i display in tutto il loro splendore. Entrambi i prodotti tra l'altro sono collegati alla rete mobile tra l'altro entrambi eh, prodotti collegati alla eh, rete mobile eh, D3 eh, e quindi, insomma, vediamo mh, il comportamento del telefono nel momento in cui viene eh, utilizzato, dunque nel modo più banale possibile, cioè utilizzando eh, un. Browser. Se vedo l'apertura ad esempio di altri programmi che potrebbe essere, ad esempio, non so, Facebook, vedete essenzialmente insomma, la velocità con cui questa cosa avviene, sia in entrata che in uscita, è praticamente identica. Mi piace anche l'idea eh, di fare un piccolo confronto così proprio pedestre, insomma ci basterebbe usare un'applicazione eh, di benchmark per eh, fare la stessa cosa però vedere come si comporta essenzialmente eh, il eh, OnePlus di cui chiudiamo adesso eh, tutte le applicazioni eh, rispetto al Galaxy S8, che è uno dei competitor, Se sapete che in alcuni paesi del mondo c'è lo Snapdragon 835, in altri paesi invece come il nostro c'è il processore Exynos, vedete ad esempio apertura della fotocamera praticamente identica eliminando ecco c'è la curiosità che i tasti sono invertiti invece tra tasto indietro e tasto multitasking chiamiamolo tasto chiusura delle applicazioni se apro whatsapp vedete anche in questo caso essenzialmente un comportamento che è praticamente identico cosa, funziona, cosa succede con l'8 gb vedete anche con l'8 gb fotocamera che si apre in un tempo identico, eh, anche provando eh, l'apertura di WhatsApp, vedete essenzialmente eh, tempo eh, assolutamente identico eh, tra i due eh, smartphone. Ehm, che cosa eh, possiamo essenzialmente dedurre, scusate che eh, il mio telefono Beh, ogni tanto il Samsung fa un po' quello che vuole ma è colpa della eh, pellicola che ho applicato. Allora, possiamo dedurre essenzialmente che eh, questi sono tutti e tre telefoni di eh, livello elevatissimo ma nel momento in cui andiamo eh, diciamo, a confrontare il modello 6 giga con il modello, il modello 6 gb con il modello 8 giga eh, di OnePlus non otteniamo grandissime eh, differenze significative nel momento in cui usiamo eh, delle eh, semplici applicazioni o insomma, facciamo delle operazioni che sono eh, del tutto normali. Mm, certo nel momento in cui ad esempio si vuole montare un videoclip nel momento in cui si vogliono fare delle azioni eh, che mettono un po più a dura prova il processore ovviamente un po la differenza eh, si riesce a eh, vedere mm, applicazioni tra l'altro che girano veramente come un violino su un telefono eh, che ha un aspetto praticamente eh, stock e che per me rappresenta davvero un livello elevatissimo di eh, qualità mm, anche per quanto riguarda la fotocamera, no? vedete eh, l'utilizzo dello zoom, mh, tutto sommato una modalità di utilizzo della fotocamera eh, che è molto semplice, no? l'avevamo già vista anche quando abbiamo conosciuto eh, qualche eh, settimana fa il OnePlus nella versione da 8GB. Insomma, questo è un prodotto che a me piace eh, tantissimo, la fotocamera posteriore non è forse la migliore del mercato eh, ma si comporta comunque molto molto bene eh, fotocamera anteriore discreta, mm, non è forse la migliore in questo momento disponibile sul mercato ma comunque eh, è discreta e generalmente per me è una qualità del prodotto eh, spettacolare, completata tra l'altro, se volete conservare il prodotto, anche da accessori eh, molto carini, no? questa versione con eh, l'utilizzo del eh, legno è bellissima, questa invece che richiama eh, il Kevlar, ci sono in silicone, c'è una soluzione anche in eh, bambù, eh, davvero anche la cura dei eh, dettagli di OnePlus eh, di quelle che non lascia eh, nulla al caso. L'ultima cosa che voglio farvi sentire è un po' l'audio, eh, non faccio il confronto eh, tra i due mezzi, i due telefoni perché insomma, essenzialmente questa parte è assolutamente identica però siccome molti di voi mi hanno chiesto insomma, essenzialmente di ascoltare eh, l'audio eh, del OnePlus ecco la definizione del suono non è elevatissima, ma ascoltando la musica di Radio Amber One avete sentito come il volume invece sia eh, molto alto. Mm, quindi anche in questo aspetto il telefono si comporta eh, assolutamente eh, bene. OnePlus 5 nella sua versione 8GB e nella sua versione eh, 6GB, eh, secondo me messi uno accanto all'altro, sono eh, due prodotti assolutamente strepitosi, vi devo dire probabilmente... Eh, uno dei migliori acquisti che possiate fare sul mercato anche con il prezzo eh, un po più alto che però non cambia la sostanza questi sono prodotti eh, veramente molto molto belli e anche a distanza di eh, un po di tempo ormai sono quasi due mesi che uso eh, il oneplus 5 eh, nella sua versione da 8 giga un mese che uso quello eh, da 6 giga sono due prodotti veramente che danno piena soddisfazione super promossi da mr gadget anche dopo l'aumento di prezzo